L'ozono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia, potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca, aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com Noi ci siamo, e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas-Ossigeno-Ozono-Cannabis e Melatonina dedicato a Claudio Michele, grazie a Ivan Nabissi, iniziamo un fundraising sul Glioblastoma-Ossigeno-Ozono-Terapia-Cannabis-Boswellia e Melatonina dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranze a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli, in via Corso Novara 1EF e a Napoli, Piazza Garibaldi, 93 94. Telefono 081 285 685, Cuori di Sfogliatella, chiocciolagmail.com Napoli News Magazine Panorale. Questa sera, data la situazione attuale, data la situazione degli ultimi giorni, dunque con gli Animi in fervento in casa Napoli, non potevamo esimerci da parlare nuovamente di, di calcio, di parlare dunque dell'addio di Ancelotti con il relativo esordio di Gattuso eh, sulla panchina da allenatore del Napoli, parleremo anche dei sorteggi di Champions League per il 2019-2020 e anche di quello che saranno le prossime tattiche, le prossime eh, diciamo, tematiche in campo appunto del, eh, in tema di, di calcio. Quindi di entrate e di uscite all'interno dei giocatori della panchina del Napoli. Lo faremo in compagnia di Gianluca Agata, giornalista. Buonasera, buonasera a tutti. Giornalista Fabio Morra. Buonasera, buonasera a tutti. Massimo Iacquinangelo, giornalista e caporedattore di Istituzioni 24. Buonasera, grazie per l'invito. E Massimo Sparnelli, direttore di TLA. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di passare la parola a Sergio, ricordo che potete sempre intervenire durante la diretta chiamandoci allo 081 193 24 238 oppure lasciando un commento sulla diretta di Facebook. Ho detto tutto, Sergio, a te la parola. Sì, grazie, bravissima. Eh, grazie a tutti quanti voi. Grazie a voi da casa che con affetto ci seguite. Io, prima di dare il via, e il fu dare fuoco alle polveri, devo salutare assolutamente. Enzo Di Gennaro da Filadelfia che ci segue veramente con tantissimo affetto Miriam Tripaudi invece ci segue da Chicago e un saluto affettuosissimo al grande direttore Marco Marano Benissimo, allora partiamo da Gianluca Gianluca buonasera, benvenuto Buonasera, buonasera a tutti, grazie E niente, un sorteggio, parlavamo appunto di sorteggi Champions un sorteggio sfortunato quello là Uh, azzurro, probabilmente la squadra che ha preso la Juve. Se l'avesse presa il Napoli, ci saremmo quasi sicuramente accampati. Il passaggio del turno? Beh, non lo so. Onestamente, non so nemmeno se definirlo un sorteggio sfortunato. Di la verità, perché, perché Napoli-Barcellona è una bellissima partita. Una, partita che evoca tantissime cose, Messi per la prima volta al, al San Paolo, il possibile incontro, se qualcuno mai eh, ci penserà ad un invito, ne parlavamo prima con un amico Massimo di, di, di poter vedere anche Maradona, Maradona al San Paolo, uno stadio pieno, probabilmente eh, squadra, società, tifosi che andranno uniti verso, verso un obiettivo pensando che magari Napoli, magari, poteva fare un altro turno di, di, di Champions però forse, forse è bello vedere, vedere questa, questa partita, questo richiamo poi tra l'altro nell'epoca recente il Napoli le ha incontrate tutte mancavano Barcellona e Manchester United è arrivato, è arrivato il Barcellona quindi se vogliamo vedere dal punto di vista tecnico sì effettivamente forse Valencia, Lipsia però chissà se, se magari potevano essere partite di grandissimo richiamo vedere il Barcellona sicuramente significa anche proiettare Napoli L'abbiamo visto con la partita con Real Madrid in un'altra eh, un sfera a livello eh, internazionale, porre Napoli al centro dell'attenzione dei media internazionali. E probabilmente è una partita che potrà far bene anche per rilanciare le ambizioni internazionali del Napoli, magari non dal punto di vista del risultato, ma sicuramente dal punto di vista della, della voglia di far bene, della voglia di crescere. Fabio, dal eh, punto di vista mediatico diceva eh, Gianluca, io eh, condivido e concordo anche se eh, avrei pensato più a capitalizzare, acchiappato il Leone probabilmente ce, lo anche, eh, ce, ce la saremmo giocata. però a proposito di questo, Rino Gattuso eh, l'ha detta rossa, la giocheremo a testa alta stiamo parlando di un Napoli che eh, è stato sconfitto, battuto dal Parma in casa un Napoli che ha fatto bene fino ad oggi in Europa ma in campionato eh, arranca ma assolutamente è giusto quello che dice Gianluca però francamente era eh, auspicabile una squadra diversa perché proprio in virtù di quello che sta combinando il Napoli in campionato magari avere non dico la certezza perché poi bisogna battere ci mancherebbe sul campo però auspicare un approdo ai quarti di finale in questa annata eh, disastrosa eh, sarebbe stato un una manna per la piazza partenopea in questo momento, perché il Barcellona sicuramente affascina, però resta tra le squadre migliori al mondo, quindi il passaggio del turno è complicatissimo. Poi, come dicevi giustamente tu, sicuramente il Napoli se la giocherà, sicuramente sarà un palcoscenico eccezionale, è un altro Napoli quello che abbiamo visto in Champions, uh, nel girone di qualificazione, è un Napoli che ha giocato in maniera diversa, è un Napoli che è stato compatto, Napoli che soprattutto nella gara con il Liverpool uh, ha dimostrato quanta cattiveria agonistica, quanta concentrazione ci possa essere in un match, anche se dal punto di vista uh, soltanto difensivo, così come ha dimostrato in quella uh, partita, così sarà credo anche nella doppia sfida con il Barcellona, perché lasciare spazi ammessi. Uh, a Griezmann a queste persone sarebbe letale per la pur, la pur ottima difesa del Napoli anche se come stiamo vedendo ha avuto tantissime lacune in campionato certo, ripeto, è una sfida affascinante però sarebbe stato meglio indubbiamente avere qualcun altro sicuramente sì invece Massimo eh, Napoli che io ho trovato ne parlavo prima eh, con il direttore eh, quasi imbarazzante nella partita eh, di domenica scorsa, perlomeno i primi dieci minuti in proprio follia totale, un Napoli assente, che Napoli si potrà proporre a un Barcellona arrembante che è riuscito a battere addirittura all'Inter quasi con la giovanile, con la seconda squadra? Beh, eh, Il Napoli con le grandi squadre <coughs> si esalta sempre, non dimentichiamo il Liverpool e non dimentichiamo, dimentichiamo anche altre squadre. Uh, quindi potrebbe essere una motivazione in più ovviamente il Napoli deve ritornare quello che è stato uh, all'inizio del campionato perché uh, questo Napoli che adesso stiamo vedendo è un Napoli confusionale un Napoli che non riesce a trovare più gli schemi che aveva uh, all'inizio del campionato abbiamo visto domenica uh, la scorsa giornata sabato con, uh, contro il Parma un Napoli che nel primo tempo mh, era irriconoscibile dei giocatori che non sapevano cosa, cosa fare in, in, nel campo e, e quindi adesso toccherà a, al nuovo allenatore Ringo Gattuso fare un lavoro eh, anche psicologico eh, prima che tattico. E ovviamente questo Napoli manca qualcosa soprattutto al centrocampo perché è un Napoli troppo sproporzionato verso L'attacco come lo voleva Ancelotti, ma purtroppo eh, Ancelotti è stato un grande allenatore per altre squadre, ma con il Napoli non è riuscito a dare quella sua. Nella seconda fase della, della trasmissione eh, noi eh, ci soffermeremo sì. su questa questione. Massimo Sparnelli, direttore, e io scherzosamente prima ho detto sarai la mia vittima questa sera, ma lo voglio lascio. essere la tua vittima. Voglio eh, essere vittima di Sava, comunque per <ride> eh, no, immagino. <ride> eh, voglio dire, eh, Napoli dicevamo senza volerci assolutamente ripetere: senza gioco, senza anima. Con questo cambio di passo, allora, con... colparmi un po' di colpa, un po' d'anima nel secondo tempo si è vista. Ma è eh. a, a sprazzi, mm -hmm. sono d'accordo con te. A sprazzi, eh, però, diciamo che sono mancati. I cuori, i muscoli, le gambe e soprattutto la testa, no? Vabbè, diciamo che... Allora, no, poi... no, voglio completare la sì, domanda. Sì, scusami. Voglio dire, con Napoli messo così, Rino Gattuso deve fare un lavoro enorme, lui è uomo di, di, di campo oltre che di spogliatoio, però per affrontare un, una squadra come il Barcellona ci vuole qualcosa in più, pensando che abbiamo lì che per un mese non potrà giocare. Dopo sì, vabbè, io credo che comunque con il Barcellona recupererà perché salterà la partita con l'Inter e adesso ci sarà la pausa per la sosta natalizia il Barcellona è la conferma che il Napoli quest'anno è sfortunato perché alla fine poi erano rimasti il Barcellona e l'Ipsia 50% di possibilità e il Napoli ha preso la squadra più forte però ricordiamo che, ricordiamo che comunque le partite come giustamente dicevano anche i colleghi di Champions sono particolari, sono scane, Cioè è un clima tutto nuovo, è un clima surreale e forse, come dire, io sono d'accordo eh, che preferibilmente il fatto che sia venuto il Barcellona può essere che vi compatta un po' l'ambiente, che vi compatta i tifosi, che vi compatta la squadra, perché sfidarsi con queste grandi squadre, a prescindere, riporta un grande entusiasmo. Naturalmente però in Napoli, visto con il Parma, e non solo, ricordiamo 7-8 partite, 5 pareggi e 3 sconfitte, in Napoli, visto in questo momento... Una verticale. Vediamo altro che Barcellona, diciamo così, che abbiamo perso con squadre... Il Parma che è una squadra discreta, ma abbiamo perso anche con il Bologna, con il Cagliari, cioè voglio dire, veramente è una squadra che una caduta verticale. Una caduta verticale per, credo soprattutto psicologica, perché giustamente per quello che è successo, quel maledetto vitivo, chiamiamolo così, quel maledetto vivo ha fatto sì che ha sconvolto mentalmente tutto l'ambiente, ha, la, ha sconvolto i giocatori, ha sconvolto il presidente, ha sconvolto Lancellotti. Cioè, quello è stato il punto io mi auguro non di non ritorno, adesso ci dovrebbe essere qualche altro punto che potrebbe essere la sosta natalizia, ricompattarsi, ricreare l'ambiente e soprattutto portare due giocatori, perché il Napoli, se vogliamo fare un'analisi, è stato costruito malino secondo l'idea mia, perché non è stato costruito cioè, in base a quello che Aveva creato Savi, Ancelotti ha voluto cambiare. L'anno scorso per metà il campionato non ha cambiato e siamo andati alla grande. Nel momento in cui ha voluto cambiare, la situazione è precipitata. Poi possiamo parlare anche di un aspetto fisico: troppi infortuni, per diversi anni non abbiamo avuto questi infortuni, poi sono un al limite ne parliamo in un'altra trasmissione, se vuoi. Un'altra puntata sicuramente. Un puntata, sì. Però eh, tu hai detto hai messo un po' di carne al fuoco. Sì che eh, ci devo ritornare perché mi piaceva una cosa che hai detto eh, Gianluca, eh, praticamente mancano i muscoli, l'anima manca la voglia quasi di vincere o hai più paura di non saper più vincere? Che sta succedendo secondo te in questo Napoli? Al di là poi delle polemiche che giustamente sottolineava che sono nate all'interno dello spogliatoio tra società e squadra, fra squadre e allenatore e c'è un circolo... E' vizioso che forse scopriremo in una generazione prossima, perché adesso non ci sarà dato capirlo. Beh, io credo che in realtà in questo momento è scoppiata una situazione che il Napoli si porta dietro da, da tanto tempo. Perché credo che l'errore più grande del Napoli paradossalmente sia stato proprio quello di portare Ancelotti a Napoli mi spiego non perché Ancelotti sia stato un errore ma perché probabilmente dopo l'epopea di Sarri eh, bisognava avere il coraggio di fare un po' tabula rasa e ripartire in quel momento il Napoli eh, De dell'Aurentis ha un po' sconfessato la sua filosofia ha preso un allenatore vincente molti giocatori sono, sono rimasti mentre invece erano in età da dover andare via e ha un po' sconfessato quella che, era, eh, quella che è stata sempre la sua filosofia a quel momento la filosofia vincente Ecco che in questo momento il discorso del ritiro arriva in un momento in cui hai una società che non si è dimostrata eh, capace di anticipare le problematiche che c'erano perché non si arriva ad una partita dopo il Salisburgo in cui metti i giocatori in condizione di dire no, noi il ritiro non ci andiamo. Si affronta prima perché evidentemente il malessere c'era precedentemente. Un allenatore che non è riuscito a gestire questa situazione, dei giocatori che già a giugno erano in... Eh, molti sono rimasti malvolentieri, qualcuno voleva andare via, un discorso tecnico, eh, come diceva giustamente eh, prima eh, Massimo, un discorso tecnico che ha avuto dei problemi perché non si può arrivare in, al termine di un anno, fare un anno di transizione cominciare il nuovo anno e sentire l'allenatore dire no abbiamo ancora dei dubbi sul nostro, sulla nostra organizzazione tattica cioè dopo un anno, dopo un anno tutto questo praticamente unitamente al discorso delle multe giuste o sbagliate che siano ha creato questo vaso di Pandora che alla fine è esploso come se ne esce? Uh, se ne esce e, e, e praticamente i dieci minuti del, del Parma, come giustamente ha detto Cattuso, Cattuso ha detto io non ci credo alla sfiga, non ci credo alla malasorte, non ci credo, è una squadra che è in completa confusione, confusione tattica, erano i giocatori che avevano giocato bene, battuto il Liverpool, giocato contro il Liverpool alla grande e adesso invece dimostrano di non saper giocare nemmeno una squadra di se ne esce, secondo me, un po' ricompattando l'ambiente, guardandosi negli occhi, facendo tutti un passo indietro, tutti hanno delle ragioni, ma tutti devono fare un passo indietro perché altrimenti diventa una caduta libera che, che praticamente sarà controproducente per la società, controproducente per i giocatori, controproducente anche vedere anche, e poi concludo, vedere anche da tre partite a questa parte, è vero che lo si fa per altri motivi, ma uno stadio che non ti uno stadio che non sorregge, uno stadio che non sta accanto al Napoli a parte la parte finale di Napoli-Parma ma giusto perché si cercava, si cercava la vittoria è ancora un altro indice di una situazione che non va se ne esce ricompattandosi altrimenti è caduta libera fino alla fine e, e sarà un anno in cui Napoli perderanno tutti, perderanno i giocatori perderanno il presidente, perderanno lo stadio, perderanno la credibilità Infatti, volevo aggiungere a proposito proprio di quello che diceva le parole proprio di, di Gattuso. Ha detto: Questa squadra non sta bene. Parlo ovviamente del, del seguito del, della sfida contro il Parma. Questa squadra non sta bene mentalmente, deve ritornare serena. I giocatori sono fortissimi, ma il momento cos è così. Ho visto anche cose positive. Ma la squadra è in sofferenza perché non vince da 50 giorni e deve trovare un equilibrio che al momento non c'è. E aggiunge: I fischi e insigni. Il problema non è lui. Non ha giocato male solo lui dicendo ovviamente che nel finale abbiamo anche provato il 4-2-4 ma come ho detto ci manca equilibrio anche nella pressione perché stasera hanno saltato il primo pressing con troppa facilità quindi più o meno... È... Ma io dico, rispetto al problema del <coughs> signe, giusto per tornare sull'ultimo sì, uh, punto. punto il signe è diventato un caso a Napoli, ma non è il caso di, di, di quest'anno, è il caso di, di sempre perché Ormai sono anni che è una sfida continua con la piazza, è una sfida continua a questo giocatore che per metà Napoli non rappresenta la città che non è all'altezza di indossare la fascia di Capitano, che sembra sempre il capro espiatorio per tante situazioni, a volte ha sbagliato, a volte ha esagerato il pubblico di Napoli, però è indubbio che bisogna arrivare anche sotto questo aspetto a una soluzione definitiva, come diceva prima Gianluca, capire veramente chi è da Napoli, chi può continuare questo progetto, chi può restare, perché se poi eh, tanti giocatori, un, prima eh, magari sconfessando eh, quella che è, è l'idea dell'allenatore, io ricordo ancora la conferenza stampa eh, di Di Maro quando ci fu la battuta di Lancerotti eh, con eh, Insigne eh, su dove dovesse giocare eh, e eh, ci fu quella, quel battibecco eh, in quel caso ironico tra l'allenatore e con Insigne proprio sul, sul modo di eh, dover stare in campo del, del capitano e questo è stato un problema di Ancelotti da quando è arrivato a Napoli. Sì, sì, sì. Io ti dico, chi ricorda i Napoli di Sarri... Eh ricorda, una squadra fatta di titolarissimi e di cambi quasi ad orologeria, no? Tutti ricordano che Amsi usciva al sessantesimo dobbio, dobbio. Eh, esatto, era sempre così uh, Ancelotti quando è arrivato a Napoli ha detto dimenticatevi uh, quello che faceva Sarri uh, dimenticatevi uh, a, a capire la formazione che scenderà sì, però è esagerato perché sì, si è passati <ride> da, da una, da, da una possibile, diciamo, uh, da un possibile coinvolgimento di tutti a, ad una uh, a un modo di snaturare tatticamente tantissimi giocatori in, in una confusione totale perché non è possibile che ne, non, non sia riuscito a trovare un'entità tattica alla squadra soprattutto alcuni Ma, giocatori non possono giocare eh, di Lorenzo a sinistra è stata una... una Ma uh, esatto, cioè Di Lorenzo è arrivato uh, in nazionale giocando uh, esterno a destra, tu l'hai spostato a sinistra uh, ancora capendo di, uh, le, le, Sì, esatto, le, per carità. Però hai, eh, hai stravolto ogni settimana eh, l'idea di questa squadra, non, nessun giocatore è riuscito ad appropriarsi di un ruolo quasi, eh, oltre al discorso che è una squadra costruita malissima per la sua eh, identità tattica, per come lui eh, vuole interpretare il calcio. Eh, è indubbio, come diceva Gianluca, eh, questa società, questa squadra va rivoluzionata. L'anno scorso Allan voleva andare via eh, e non è stato mandato via. Eh, sì, eh, in in signore signo sì, voleva abbiamo sì. due giocatori a scadenza di contratto. Uh, che uh, non è stato risolto questa questione e quindi hanno giocato sicuramente in maniera diversa sempre con questo, questo punto interrogativo, cosa che ha fatto l'Inter quest'anno, quest pur venendo da anni disastrosi, perché non dimentichiamo che la, il primo anno in cui dopo Anni di fallimenti dei milanesi, abbiamo una squadra che riesce a essere competitiva con la Juve. Uh, però l'Inter almeno quest'anno ha detto basta: uh, i cardi, il problema, via. Per uh, se c'è il problema, Nella via. la seconda parte ci e proprio sul... di calciamercato. Adesso un minutino di pubblicità, torniamo subito. La Fondazione Maria Guarino Amorollus si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigenozono terapia. In ambito oncologico l'ossigenozono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno e alla radioterapia.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 Mercato, una domanda per Massimo Iacuinangelo, un'altra diciamo ottica del sempre del, del calcio di casa Napoli, un'infermeria. Abbiamo visto un'infermiere di, Sa, di Sarri quasi sempre vuota, potremmo dire, mentre quella di Ancelotti era sempre piena. Quindi anche molti giocatori molto, molto frequentata, ecco <ride> diciamo così. Potremmo dire quindi anche molti giocatori spesso fuori forma, come, come interessi questa cosa? Probabilmente riguarda anche il precampionato o eh, questo continuo cambiamento di ruoli che eh, faceva Ancelotti e i calciatori potevano essere un po' diciamo, disorientati, affaticati nello sforzarsi di cambiare continuamente questo, questi ruoli e probabilmente questo ha causato eh, una maggiore affluenza del, del reparto infermeria dell'Italia. Io ho due domande, però sono due flash e poi ti faccio... Siamo un... rapidi, sì. Allora, eh, mi scrive Mario, Ferlaino voleva vincere e comprò Maradona, quindi questa è un po' di polemica con il Presidente. E invece eh, un altro eh, che non si capisce bene il nome dice troppo facilmente la fascia data ad insigne, la fascia di Capitano, chiaramente. Allora, ehm, perché Ferlaino voleva vincere, io credo che anche Avello della Ventis vuole vincere Alla fine, questa è una cosa che ho detto anche già l'altra volta Alla fine uno scudetto noi l'avevamo vinto perché poi due anni fa con sì, Sabi sì, anni che... fa con Sabri, cioè, cioè, adesso ce l'hanno rubato, fra virgolette, no, questo scudetto Per quanto concerne, la seconda domanda mi dicevi cioè, su... no, è data troppo, con troppa facilità la fascia di Capitana di Insigne, la meritava? Io, allora, guarda No? Allora Insigne non ha fatto altro, forse quello che ha fatto Veina con Sarvi ha detto, guarda che la squadra probabilmente, Cava Ancellotti vuole giocare in un altro, altro modulo. Allora il signor Ancelotti diceva, Cava Insigne, io voglio giocare in questo modo. Quindi si è fregato al limite con la società e già c'era stato l'incontro di trovare un'altra squadra perché probabilmente la verità che poi adesso si è tornato a Gattuso con il 4-3-3. E ci voglio, però adesso ci vogliono i centrocampisti, come giustamente diceva Massimo. Alla fine, questo insegno non, non ha fatto altro che raccontare un malcontento di una squadra intera che poi la città se la voglia prendere con un capo respiratorio nei confronti di insegno. Io non sono d'accordo, sinceramente. non sta attraversando non lo neanche. Siano, credo no. nessuno. No, siano. non lo sta attraversando un periodo, però, alla fine insegno non ha fatto altro da capitano perché c'ha la fascia di dire ad Ancellotti Farsi di far capire da voce, sì, da da questo, malessere. questo malessere nei confronti di questa allenatura <coughs> però naturalmente io non sono neanche voglio dire sabe, giudice conciliatore nel senso del Manzoni le colpe non è che possono essere solo di Ancellotti attenzione eh. cioè io dico che le colpe stanno anche una buona parte della squadra in questo momento e, e poi quando si dice No, la squadra non gioca bene perché alla fine le multe, il diritto di immagine, l'eventuale causa della vendita. Rendizione... Hai anticipato la mia domanda? Continua. Ma non è assurdo, cavo Sergio, è assurdo, perché alla fine loro sono dei professionisti. Poi io penso, ho giocato anche a dei livelli discreti, diciamo così a calcio. Quando si entra nel rettangolo di gioco di 90 minuti e oltre, si gioca e basta. Le polemiche si lasciano gli Le polemiche si lasciano spogliatori. Quindi diciamo che queste sono solamente quando qualcuno mi dice io ho lavorato con Napoli sei anni dice no Mertens e Caleon si sono sentiti offesi che l'ha chiamato chiamati marketati. una volta il presidente però si chiamò a che andava con l'escort però usano un termine pulito ma non sì. dico un altro termine lo so e Lavezzi la della domenica successiva si entrò e fece due gol cioè non è vero questo, sono tutte cose che poi si vogliono trovare la situazione secondo me in Napoli ci aveva c'è ancora oggi una confusione <ride> tecnica e mi auguro non fisica mi auguro non fisica perché con tutti questi infortuni però che... perdonami, mi devo sì. interrompere. Noi domenica l'abbiamo vista tutti e due la partita. Sì. e Come facciamo a dire, non fisica? Abbiamo visto per la prima volta con i balli affannare. Tanto che poi si è no, fatto, detto, no, anche eh, fisica, quello soprattutto dire. Soprattutto cioè, fisica. Fisico, no, no, che... no. che lo dicevo non fisica, è un problema tecnico, ah, tattico E che, sia... che anche speriamo che non sia fisica, perché e... alla fine con tutti questi infortuni, qualche dubbio ci viene. Sì, ma eh, poi anche perché le, accuse, perché le accuse perché che venivano fatte ad Ancelotti sia a Madrid sia in Germania che poi i giocatori si lamentavano che non si allenavano in maniera adeguata diciamo, apriamo e chiudiamo parentesi. quindi il problema speriamo che non sia questo però quello che vediamo potrebbe darsi anche questo è un problema quindi, insieme ad altri eh, cioè, già non so un, problema, un problema proprio di mente poco lucida <coughs> cioè di non esserci con la testa nel rettangolo di gioco, o sbaglio? ma no, guarda che Perché abbiamo visto, visto delle cose visto allucinanti non da Napoli. Quello che si è visto contro il Parma è un qualcosa di assurdo, cioè si vedeva… Napoli allora, 2010-2011? No, si vedevo? vedevano degli errori da scuola calcio, a livello di passaggi, a livello di… di, di, di, di qualsiasi tipo di cosa, a livello di posizionamento, a livello di... Non erano errori tattici dove magari veniva cercato un giocatore e questo non aveva fatto il movimento giusto e quindi magari la palla veniva, veniva sprecata erano proprio errori da scuola calcio sì, di di spesso e volentieri su... si è visti si vedevano delle azioni in cui Luperto e Manolas si scambiavano la palla due o tre volte nella, nella difesa del Napoli guardando il resto della squadra chiedere, senza, perché... sapere chiedere, senza sapere a chi darlo. quindi sensazione. questa è stata una sensazione, una sensazione eh, pazzesca eh, è vero che nella sfiga non dobbiamo crederci però è anche vero che i due errori che hanno propiziato i due gol del Parma, sono stati due errori di posizionamento, due errori di in cui si è, si è di sbagliato ritardo. di ritardo, cioè veramente una squadra in totale confusione mentale perché una squadra, non dimentichiamo, è una squadra. Se ci sono due, tre, quattro elementi che non sanno che fare, automaticamente anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Totalmente diverso dall'epoca Sarri dove tutti, sapevano quello che dovevano fare e automaticamente tutti si trovano al posto giusto nel momento giusto volevo aggiungere una cosa a quella che giustamente diceva prima Sarri Insigni ha detto che questa squadra deve giocare diversamente non dimentichiamoci che dopo la partita di Empoli a Sarri, Reina, i giocatori dissero guarda che tu il Napoli gioca con il trequartista guarda che tu così non puoi giocare decidiamo come giocare e cambiò, e cambiò. Sarri cambiò e cambiò la storia del Napoli. Sarri stava per essere esonerato. Sì, dopo, la le prime dopo la partita di Empoli, Napoli prese Valdifiori, il Sarri giocava col trequartista. Si disse: Guarda, che noi non riusciamo a giocare così. Patto, squadra, allenatore. E si cambiò. Ora voglio capire sì, fino, a che, nel punto, di fino a che punto. Fino a che Ancelotti inizialmente. è stato imposto di fare questa amplissima rotazione e fino a che punto era un progetto suo quello di fare in maniera tale che tutti potessero fare tutto probabilmente arrivi da una gestione nel quale il calcio era matematica ad una gestione nel quale c'era un po' più fantasia nel quale i giocatori non si erano adattati Ma secondo me ribadisco quello che ho detto prima sono tantissime le cause adesso devi, devi fare un po' la sintesi e ripartire Sì Fabio, noi non vogliamo invece fare proprio una spettroscopia di quello che è successo però da, dal calcio geometrico eh, e proprio a memoria di, di Maurizio Sarri al, al calcio aziendale di Ancelotti ma sì, eh, come diceva eh, Gianluca, giustamente abbiamo vissuto con Sarri anche la, la capacità eh, di sapere interpretare un, un modulo che eh, potesse essere eh, quello giusto, no? quello che poi ci ha portato a, a, a farci divertire eh, con una, campionati esaltanti, eh, l'ho detto anche prima, cioè Ancelotti è entrato in confusione totale, però consentimi, io, eh, su quello che ha detto prima Massimo, eh, io sul discorso, va bene sul discorso che il giocatore... Non va in campo eh, se il presidente fa la battutaccia eh, e gioca contro. Però sul discorso multa invece io. Eh, una piccola guerra eh, fatta dai giocatori magari in assurdo, campo è assurdo Fabio: uh, che sì. so. cioè che la squadra va contro, contro la stessa squadra. Cioè sarebbe sì, assurdo, sì, è per te no, assurdo eh, Ma questo però, è un fatto però, un anche grave. Quando dici un fatto del cioè un fatto essere, grave per, me, per la professionalità essere, dei giocatori. Si dice un, essere, un fatto può veramente può grave, grave ed è pericoloso fare queste affermazioni perché sai che cos'è? i tifosi possono facilmente interpretare male quello che tu stai dicendo io penso che sia pericoloso dire questo perché significa che questi entrano in campo e vogliono perdere tu questo stai dicendo no no non sto dicendo che entrano in campo e vogliono perdere sto dicendo no, anche che entrano perché, in campo non no, la, la, la questione multica question lui aveva congelato anche le multe prima della partita no no sto parlando del periodo precedente ovviamente il periodo precedente quando, quando dei laurentis quando è uscito tutto il discorso delle multe eccetera anche l'atteggiamento che ho visto di mertens in qualche dopo sì, partita parte no? di lanciare un messaggio sbagliato secondo me Ai... al di là delle opinioni può essere può essere, credo... può essere un messaggio sbagliato però è una cosa che può essere anche ah, presente la, la rispetto dico, secondo io me è un detto, fatto non, grave quello non che è, stai dicendo non è detto, non è detto che sia uh, vero però sto dicendo che attenzione perché uh, uh, può capitare che un, un giocatore uh, in, anche inconsciamente rispetto a una decisione così forte presa dalla società non dia, non dia il massimo non è detto che lo faccia apposta però inconsciamente rispetto a una presa presa posizione eh, forte presa dalla società sicuramente non dà il massimo in campo. questo secondo me può essere assolutamente legittimo Massimo io invece a te voglio farti una domanda da diffuso, non da giornalista cioè, domenica che è stato eh, al San Paolo ha lasciato un pezzo di fegato, sicuramente... Ah, sabato, se, sabato. Eh, sabato, eh, sabato, eh, sabato, scusami, sì, sì, sì. sabato, è perché poi ho fatto un'altra cosa domenica sportiva, eh, eh, sabato ha lasciato un pezzo di fegato eh, su, eh, su, sugli spalti eh, del, del San Paolo. Però io devo anche dire che a un certo punto si è visto anche spezzoni di bel Napoli, di bel gioco e che abbiamo chiuso in, nella propria area il Parma, abbiamo rischiato anche di, di segnare, poi c'è stato un, un, un capovolgimento di fronte repentino e una serie di errori di appoggi facilissimi appunto sulla fascia destra, errori fatti anche da Di Lorenzo che normalmente non commette errori. Ma questo è accaduto soprattutto nel, nell'inizio del secondo tempo, questo cambiamento di gioco che il Napoli sì, ha sì. avuto, probabilmente avrà inciso eh, Gattuso all'interno dello sfogliatore che si sarà fatto sentire, quindi il Napoli ha bisogno di allenatori come Gattuso perché eh, Gattuso rispecchia quello che era Sarri e quello che era Mazzarri, che purtroppo il Napoli non è una squadra da uh, uomo, di campo, fasi, diciamo. uomo di campo, sì, eh, Napoli non è da, da essere, una squadra da essere allenata come uomini di, uh, del calibro di Benitez e di Ancelotti che sono dei galantuomini, dei grandi professionisti, ma per il Napoli hanno dimostrato che non sono all'altezza, uh, ma la stessa, uh, la stessa piazza del Napoli, la, la stessa tifoseria cerca un Napoli più grintoso, un Napoli più uh, sanguigno rispetto a quello uh, diciamo nobile che, uh, del gioco che, fanno, sì, che hanno fatto sia Ancelotti che uh, poi Intervidenza. Direttore Sparnelli, ma si è visto mai un allenatore che passa un turno Champions che è vero sta facendo non benissimo in campionato e poi viene esonerato? A me non sembrava che Ancelotti dopo la conferenza stampa post partita eh, si sentisse i bagagli chiusi in mano, io pensavo Io sono convinto, convinto che già lo sapesse. Sì così. perché io ho visto che allora, il verità... comitato stampa era già delle 14.30 che parlava di esonero sì. eh, quindi Allora la, sapevo... la verità lì si è, si è svolto fra l'esonero e le dimissioni, il problema dell'esonero alla fine Ancelotti non ha voluto dare dimissione che, che, che, salve, come si è esatto. una, una missione di colpa Certamente naturalmente sì. ce lo vediamo in Inghilterra cioè lui sicuramente <ride> allenerà in Inghilterra quindi l'Everton certo. eh, oh, si parla dell'Everton quasi ha chiuso con l'Everton quindi cioè alla fine co di cosa parliamo io mi auguro che comunque sia stata una decisione dell'ultimo minuto, quello di un accordo con l'Everton perché alla fine parliamo con l'allenatore. Al Lui pensava di andare via, i giocatori ce l'hanno con della Ventis, come dice l'amico fa cioè, veramente. Io ho fatto un post. Diciamo, tutti contro tutti. Mi sembra poi adesso si cerca anche di, di, di, di criticare della Ventis, che sai, sai benissimo. Cosa? Sì. Cosa, mi ha, cosa mi ha colpito: tutti i messaggi e le testimonianze di affetto Troppe. Sui social Troppe. per Ancelotti se ne qualche giorno prima lo volevo eh, parlare, la testa poi, diciamo quanta falsità, no, la Molte, molti di quelli no. no, io parlo dei giocatori, parlo dei, poi dei giocatori, parlo di tutte le testimonianze di affetto molto dei giocatori dove secondo io voglio me... Una cosa che tu hai detto prima Gianluca molto importante sul discorso dello Stadio San Paolo, è che il libro di ti perché sarebbe questo che hanno creato diciamo così, i ragazzi delle curve no? sì, sì. è molto importante perché eh, c'è un problema e forse il Napoli dovrebbe affrontare questo problema con i ragazzi delle curve ma non solo perché il problema nasce non solo dai ragazzi delle curve ci sono stati dei tifosi che mi hanno detto che oggi, cioè, quando si è stata fatta la, la campagna abbonamenti un padre e un figlio, lui involontariamente ha preso due posti così a caso sbagliando perché i padri e i figli generalmente devono stare a casa. Oggi se ragazzo, il figlio si mette a fianco a lui e non nel suo posto, rischia di prendere una multa di 160 euro. Allora questa è una problematica che il Napoli dovrebbe affrontare, perché purtroppo ci sono, cioè, Quindi non solo da parte dei ragazzi delle curve, che comunque danno un apporto, so, lo, lo, lo, stesso Gianluca l'ha detto, cioè, lo Stadio San Paolo ormai è diventato un teatro, cioè non si sente più niente, cioè, pochi se non sono quei ragazzi che hanno i biglietti sì, gratis sono più delle scuole quindi questo comunque influisce sugli arbitraggi, influisce sulla squadra e quindi Napoli dovrebbe mandare a parlare qualche dirigente per capire, e anche perché per i tifosi normali, molti non stanno andando più allo stadio perché non molti pochi, comunque anche che i cochi hanno fatto l'abbonamento perché si rischia di prendere una multa di 100 giustica, quindi io, io faccio un appello domanda. alla società posso fare una domanda? Momento sì. prima di fare sì, sì. Però, della renti se non era quello che diceva che voleva lo stadio da 20.000 posti uh, come quasi palcoscenico da teatro uh, e lanciò questa provocazione qualche anno fa e potrebbe essere ancora nella sua idea ora tu giustamente io sono dalla parte di questa la Presa di posizione, i ragazzi delle curve dovrebbero essere liberi di fare, dovrebbero essere così. però paradossalmente ci, ci sono alcuni stati. Tu in... lo sai che in alcuni sì. stati all'estero ci sono degli spazi dove esatto, si possono esatto. Degli spazi proprio autogestiti, autogestiti per, per, per, da parte dei ragazzi, dovrebbe essere così, sì, dovrebbe sì. Essere così. però, della vendita, se anche quello che 20, uh, in serio aspetta. Uh, 20, Fabio. Fece, una questa, fece una provocazione, no? Questa provocazione era dovuta al fatto che si parlava che bisognava avere uno stadio da 60.000 spettatori. No, oh, ma 60.000 non vanno più con le pay, tv. Vanno minimo, no 20.000-30.000. Ma non disse il discorso delle curve: che non voleva ragazzi che facessero il tifo. Non, non ci... cioè, lui diceva che ormai uno stadio di 60.000 spettatori è surreale perché ormai non ci vanno più, tranne qualche volta. E fa una bombolina di 30.000, ma anche con i ragazzi delle curve: assolutamente. Questo non è preoccupante questo dato perché io stavo guardando, eh, il San Paolo ha fatto l'anniversario. Eh, due settimane fa, e, e uno stadio nato con 87.864 posti È un tempi, erano altri tempi. Eravano altri tempi, non c'erano le TV, cioè non ma, Sicuramente, oggi, però, se vai, eh, nonostante non stia dando dei grossi risultati nelle ultime due gare, anche l'Inter ha fatto quasi 70.000 spettatori. Sì, ma diciamo che comunque sono casi vari perché se tu vedi lo stadio, mi sembra non so già lo carico è solo diverso, è diverso. questa situazione perché? si verifica soltanto a Milano cioè solo Inter e Milan sono capaci di portare 60.000 persone. Ma, ma perché lì è, è proprio diverso il, il ragionamento di approccio allo stadio cioè andare a vedere una partita dell'Inter, in andare a vedere una partita in Milan, effettivamente è come andare ad un evento è come andare non, non dimentichiamo questo. che Inter Milan è l'unico derby dove si va insieme allo stadio tranquillamente in Italia quindi è un, è un approccio al calcio molto differente rispetto all'estero di italia ma è anche un discorso di fame è un cosa diversa sì, che si hanno questi sì, due club non però però è vero è vero è vero è anche si vero il Milano voglio dirvi il Milan ha portato 60.000 spettatori in classifica anche nel miglior Napoli di no, Savi sì, sì, sì. non abbiamo mai superato un'ora 40.000 Uh, è, una, cioè, è, un, cioè, un, oggi è un calo di affezione, ma no, Questa è lì, la domanda lì: il calo di affezione per e il calo di affezione non è soltanto napoletano, a parte Milano, riguarda tutta Italia riguarda la Roma, riguarda la Lazio, riguarda Firenze, riguarda Napoli, riguarda cioè ci Bologna, dobbiamo Bologna, ci dobbiamo dimenticare uh, l'oleografia del, del tifo partenopeo, del tifo napoletano che spinge del tifo napoletano che, che porta 50.000 persone allo stadio perché provinciale di lusso? No, non si tratta di un discorso di provinciale, si tratta di una serie di situazioni dove non va più la famiglia a Napoli come nel resto d'Italia dove se tu devi andare a, allo stadio adesso è una spesa dal parcheggiatore abusivo al panino per tuo figlio al, al costo del biglietto, biglietto alla differenza alla problematica di arrivare allo stadio a quel punto è molto più bello ma non è solo un fatto napoletano è molto più tranquillo stare a casa accendere la TV e farti l'incontro con gli amici Uh, ci sono una serie di problematiche che, che afferiscono amizioni, a Napoli ma afferiscono a tutta Italia nell'approccio allo stadio ad eccezione vi, ti ripeto di Milano perché a Roma è la stessa cosa a, a, a Torino sono 40.000 persone vendono tutto quanto in abbonamento e, e, ed è una, un, un tipo di politica completamente differente quindi dimentichiamoci dell'approccio oleografico del tifo napoletano ormai non c'è più quello e ci sono delle problematiche economiche, delle problematiche sociali, delle problematiche di approccio allo stadio che riguardano un po' anche tutta, tutta Italia, di infrastruttura che riguardano un po' tutta Italia, non riguardano soltanto Napoli certo, e Napoli si piazza intorno a quella media, si piazzava intorno a quella media di 40-42 mm. quando andava bene che ormai è un po' la media di tutta Italia. Ci sono i titoli sì, di cosa? Sì, C'è una domanda? I ci chiedono di parlare un po' di calcio mercato, Fabio. Io ho iniziato con te parlando di insigne, del caso insigne, quali sono il suo lavoro. Come diceva Massimo prima, se dobbiamo, se, gattuso giustamente, è stato chiaro, in tema di conferenza al con 4-3, il Napoli deve puntare su uh, due innesti uh, soprattutto al centrocampo, manca l'esterno sinistro perché uh, Gulam resta <ride> ovviamente un'incognita eterna, ma lui non soddisfa, uh, ormai il, deve puntare soprattutto su quelli. Panello, un flash e nomi. Io penso che Togliera sicuramente sarà un probabile acquisto. e Bevenge che l'abbiamo visto anche con il Salisburgo, un giocatore Norvegese, 19 anni, tutti e due molto giovani. Tutti e due che sono un po' il profilo che piace anche a Gattuso e anche a Della Ventis. Questi saranno i due. Massimo, compagni. cosa serve a questo Napoli? Ma sicuramente rinforzarsi al centrocampo perché lì è il cuore che, dove poi si è indebolito maggiormente e ha avuto questa, tutta questa problematica. Il cecchino avanti va bene? basta quello che abbiamo Beh, ne abbiamo ne abbiamo due barra tre quattro siamo siamo riuscita c'è qualcuno il problema è, è capire se esatto di capire chi tanti, va no, via no, no, no, no. Eh, posso posso stanno almeno eh, tre però c'è no. no. no, un problema no. che durante il, la, il mercato invernale c'è poca scelta di possibili svincolate va benissimo noi ci abbiamo veramente ai titoli di quota vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti, logicamente tutti voi da casa che ci avete seguito, ci avete i dei commenti anche questa sera, purtroppo la tematica è no, eh, veramente non, non calda, è impossibile riprendere tutti, tutti, tutti i commenti, tutti però noi saremo qui anche settimana prossima, che aspettiamo? Settimana prossima parleremo di un argomento un pochino più impegnativo, parleremo di ricerca, parleremo di cancro e quindi seguiteci lo stesso, non, non seguiteci solo per le cose ludiche, sì, certo. grazie a Gianluca. Grazie a, a Fabio, Fabio Massimo, grazie a Massimo, Massimo. direttore, Massimo. grazie a te, grazie, grazie a tutti quanti voi, siete sempre gratitissimi i nostri ospiti, eh, noi vi salutiamo, vi, vi rimandiamo Ad... alla settimana prossima e vi ricordiamo che siamo in replica domani alle 19 su Canale 100. Ale. Ale.